Sì, salve Presidente, grazie per la parola. Vedete, siamo qui in un film che si ripete continuamente, soprattutto da una macchina del fango costruita ad hoc dal Partito Democratico. Vi risparmio il centrodestra perché so che sta arrancando nella campagna elettorale e in questo momento il Partito Democratico cerca di prendere punti, di avanzare, gettando fango su questa amministrazione che in modo lodevole, in modo molto serio, sta portando avanti il tema dei materiali post-consumo. Oggi abbiamo sentito un intervento molto esaustivo, preciso e veramente innovativo da parte della nostra Assessore Montanari e anche dal Direttore Operativo Bagatti che io e la mia Commissione Ambiente, ma tutta la maggioranza, ringraziano con grande vigore. Ringraziamo perché finalmente sentiamo parole importanti, parole che guardano avanti, che guardano al futuro verso un'azienda che ha sofferto tanto, ha sofferto tanto perché nel passato non è mai esistito un piano industriale, non è mai esistita una visione corretta, non è mai esistita una visione che potesse dotare Roma di un'impiantistica sostenibile ma di un'impiantistica che potesse in qualche modo chiudere il ciclo dei rifiuti. Ecco, il Partito Democratico coglie questa palla al balzo durante il periodo natalizio, un periodo dove c'è stato un picco, un aumento di rifiuti, sappiamo quasi mille tonnellate di rifiuti a Roma, sicuramente una quantità importante, imponente, che ha messo a dura prova l'azienda AMA, i tecnici, i dirigenti e anche l'amministrazione, ma che prontamente si è rimboccata le maniche per cercare di non creare criticità sul territorio, anche mettendo in campo più mezzi, più uomini. E Vedete, anche nel passato, nei periodi delle festività, abbiamo visto delle enormi criticità in questa città, pur essendoci il piano industriale del passato, cioè Malagrotta perché era l'unico piano industriale che queste amministrazioni hanno mantenuto fortemente, forse perché in qualche modo gli conveniva, arricchendo un'unica persona. Noi dal canto nostro invece abbiamo presentato, grazie all'assessore Montanari a marzo, un piano industriale completo, un piano industriale che prevede, come abbiamo detto, tre impianti altamente sostenibili di compostaggio aerobico e di multimateriale tre impianti che sicuramente tratteranno quella materia, quella frazione che è una frazione nobile, parliamo della frazione umida, a differenza chiaramente dell'indifferenziato che in questo momento non esistono dei, degli impianti che possono diciamo, riciclare al meglio questa frazione. Ecco, Noi invece ci stiamo sforzando per recuperare anche nella frazione indifferenziata il materiale per poter poi attivare delle soluzioni virtuose di riciclo. E questo piano industriale è un piano industriale articolato, molto complesso, che finalmente viene presentato nella città di Roma. Un piano che prevede oltre a un'impiantistica anche dei centri di raccolta. Ricordiamo che la città di Roma oggi è una città di 3 milioni di abitanti, con 15 municipi e 14 isole ecologiche. È un numero veramente Allarmante, un numero talmente esiguo che ci fa pensare, ci fa capire che effettivamente in questa città è mancata proprio una visione, è mancata una programmazione, perché sappiamo bene che in ogni territorio servirebbero quasi per ogni 100.000 abitanti un'isola ecologica. Noi abbiamo ripreso in mano la delibera delle 32 isole ecologiche e con impegno e con serietà stiamo portando avanti questa delibera esaminando scrupolosamente ogni dettaglio insieme alla Presidente Iorio, insieme al Dipartimento Urbanistica per bypassare, per superare tutti i cavilli sul piano regolatore. Ecco, noi ci stiamo impegnando veramente per dotare Roma di tutti gli strumenti sostenibili ma di tutti gli strumenti di autosufficienza. Perciò rimandiamo al mittente questa macchina del fango mediatica, questa macchina del fango che ha voluto e che tenta di, di logorare questa amministrazione che cerca di mettere in difficoltà la nostra sindaca Raggi, la nostra assessora, addirittura essendo tacciata da Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, prima sconosciuto, ora figura molto nota per aver nominato la nostra sindaca, la nostra autorevole sindaca, definendola a tal punto arrogante, arrogante, una parola veramente fuori luogo e deplorevole, soprattutto anche verso una donna che ce la sta mettendo tutta per cambiare questa capitale. Ma il Presidente Bonaccini non sa che il piano dei rifiuti riguarda i governatori della, delle regioni e non i sindaci. Perciò quello che dice è altamente fuori luogo ed è evidente che non conosce nemmeno le norme. E ricordiamo inoltre che il, che il presidente Zingaretti ha fatto di tutto per farci mandare i rifiuti, il materiale post-consumo di questa città nella regione Emilia. Forse perché nella regione Emilia vi sono nove inceneritori che chiedono rifiuti, hanno bisogno dei rifiuti. E ricordiamo che uno di questi incinitori è stato proprio chiuso dalla nostra Assessore Montanari, perciò un grande segno di difesa verso la salute pubblica. Ed è chiaro ed è stata molto evidente questa volontà di far portare i rifiuti nelle Emilia Romagna. Ricordiamo che ha un costo di 230 euro a tonnellato, un costo che include il trasporto e il trattamento. Ma ricordiamo altresì che noi dobbiamo seguire la logica dell'economicità e della prossimità. Questo lo dice la legge e non lo diciamo noi, proprio per non far spendere soldi inutili alle casse dei cittadini e alle tasche dei cittadini. E quello che è stato fatto dalla Regione Lazio, chiaramente non essendo anche miope, per il fatto che è dal 2012 che non aggiorna il piano sui rifiuti, perciò è la Regione Lazio che deve individuare le aree e che deve dire gli impianti che devono essere fatti. Noi come Comune di Roma stiamo dando invece di più. Stiamo... Presidente, ho bisogno di altri due minuti cortesemente, grazie. Un tema a me molto caro e devo dire che il Partito Democratico invece prova anche che vuole strumentalizzare il tema, non c'è, noi ci mettiamo il cuore nei discorsi, io graderei altro un altro minuto, grazie. E questo ci fa capire che il Presidente della Regione Lazio stava spingendo per inviare i nostri rifiuti all'Emilia Romagna, superando anche la lettera presentata ad Ama nel mese di ottobre, non mi vorrei sbagliare Assessore, dove chiedeva appunto di inviare i rifiuti verso la Toscana e l'Abruzzo ecco la Regione Lazio ci impiega un mese, ripeto un mese per dare una risposta e come scusa afferma che vi era un, un blocco, uno stallo un, una problematica nei loro computer, questo forse ci è sembrato una scusa forse ci è sembrato una scusa però ecco questo ci ha fatto tardare, ci ha regato anche dei problemi ma soprattutto ha regato dei problemi ai nostri cittadini perciò vedete quello che invece noi oggi abbiamo fatto anche grazie al lavoro profuso del, del dottor Bagnacani del dottor Bagatti e della dottoressa Maffini che finalmente abbiamo avuto questa ottima notizia di ridambiente però vedete anche nel passato quando la regione Lazio era in difficoltà ha fatto inviare i rifiuti a ridambiente soprattutto durante l'incendio purtroppo eh, per quanto riguarda l'impianto di Pontina Ambiente o per quanto riguarda l'ecologia Viterbo o per quanto riguarda Lazio Ambiente e anche l'accordo che fece Fortini, un contratto con, con Rida, che prevedeva cioè, un trattamento di 100.000 tonnellate tre volte di più rispetto a quello che noi abbiamo richiesto a Rida Ambiente. Perciò non ci venisse a dire anche il Sindaco di Aprilia che in questo, in questo momento vuole contrastare la nostra attività di voler difendere la città e anche la stessa Assessore Lombardi all'ambiente di Aprilia che cerca in qualche modo di ostacolarci. Questo è ostracismo, questo è volere mettere in ginocchio la città di Roma e politicamente qualcuno di questo appunto ne dovrà pagare. Noi abbiamo, come abbiamo detto, delineato una visione, una visione chiara anche sui mezzi perché ricordiamo che i nostri mezzi attuali di Ama hanno 10-15 anni. E noi oggi finalmente abbiamo già attivato appunto il bando per affittare, che è già esecutivo, insomma, già vediamo anche sulla città di Roma i 130 mezzi in affitto e l'acquisto dei 150 mezzi. perciò oggi abbiamo 280 mezzi nuovi e vogliamo arrivare a un parco macchine di 1.500 mezzi entro la fine del nostro mandato. Inoltre vogliamo dotare questa azienda di cinque officine molto avanzate, officine che purtroppo l'azienda Ama non ha mai avuto, anche perché in qualche modo insomma, non riusciva nemmeno a far cambiare le gomme dei mezzi. Lo so, eh, Consigliere Bordone, purtroppo sono dati che chiaramente possono, possono forse mettere in difficoltà. Se ecco, vi io chiudo, Presidente, sì, chiudo dicendo soltanto di non dare solo tempo, ma di fare, la buona politica, di fare la buona politica per i cittadini e per la città e di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione.